Quello che è accaduto ieri ci ha lasciato molto amareggiati, insomma. non ce l'aspettavamo, diciamo sono atti intimidatori che eh, sicuramente non ci, non ci mettono paura, non ci spaventano, anzi ci danno ancora più forza, noi dal canto nostro eh, intanto abbiamo attivato la polizia scientifica che sta eseguendo tutte le indagini per verificare poi effettivamente chi è il fautore ecco, di questi atti che non, non hanno minato soltanto il servizio Giardini ma eh, tutta la collettività romana insomma ecco. Perciò è un danno quindi che la è scientifica potrebbe in questo caso risalire a qualcuno perché allora, intanto non c'erano evidentemente telecamere di sorveglianza questo è un dato di fatto mi pare però avendo agito in questo modo magari hanno lasciato delle tracce quindi lei dice andremo a fondo, andranno a fondo insomma, gli inquirenti sì, sì, andranno a fondo sicuramente ecco, per capire effettivamente chi è responsabile di questi atti vandalici. Eh, noi non, nel eh, senso, quello che possiamo fare oggi è eh, sicuramente garantire un, un controllo o comunque un presidio maggiore. È chiaro che non possiamo presidiare tutti gli uffici del servizio Giardini eh, H24, questo, questo lo sappiamo, questo è normale, anche perché non ci aspettavamo, diciamo un'azione di questo tenore come, come abbiamo visto non hanno rubato nulla hanno semplicemente ah, hanno portato via nulla no. quindi questo farebbe no. pensare ancora di più proprio a una ritorsione insomma, un... non a un furto certamente esatto, non è un furto hanno manomesso le marce dei, dei cespugliatori, dei trattori hanno rotto i vetri le, le, le gomme del trattore hanno tagliato i fili del tagliaerba insomma, diciamo, hanno manomesso quella strumentazione che eh, giornalmente eh, il, il diciamo i dipendenti del servizio giardini usano per manutenere le aree verdi, una cioè questi, questi trattorini la... che vediamo, adesso la passiamo l'espressione, ve la passarete, spero, insomma, sono quelli che poi vanno sulle aree verdi più grandi e, insomma si spara un po' su, sulla croce rossa, come dire, no neanche, cioè si va a infierire su un servizio che avete trovato già scarsissimo, no? quindi indagini no. e speriamo pure qualche responsabile che venga eh, trovato, eh, dice appunto il consigliere Diaco, eh, avevamo appena fatto questo bando, eh, Adesso, uscendo un attimo da questo episodio, eh, eh, quanti sono i giardinieri in azione oggi a Roma? Un centinaio, mi pare. Ah, parli... Oggi sì, abbiamo diciamo, un organico di 177 giardinieri eh, a fronte di, di una città che eh, sappiamo dal punto di vista arborea, del, è la più grande d'Europa, e vent'anni fa ne, ne avevamo 1.500, l'amministrazione aveva disponibilità di 1.500 unità, era un'eccellenza quel servizio no, a Roma? Che, esatto, esatto, con tutto che il verde era, era dimezzato, insomma, oggi che chiaramente il, il verde era doppiato, abbiamo soltanto 170 ecco, allora, persone.